ecco i primi gruppi di tifosi che si stanno portando al San Paolo, al Maradona, al volo il risultato finale? No, noi dell'intero noi no, noi. no, è una bolgia, è molto difficile stargli dietro ma anche stargli davanti è complicato si fa fatica veramente a muoversi Il risultato dell'Inter, il risultato no, dell'inter. Oggi Teresa ne festeggeremo oggi. 1-1. Attenzione. Un po' complicato. Alla fine. Allora, eccoci qua le barriere, ci sono i controlli delle forze dell'ordine. Un attimo solo, noi cerchiamo di arrivare nella prima fila per vedere. Come avrete potuto capire, siamo all'interno della stazione di Napoli centrale e stanno arrivando i primi gruppi di tifosi del Napoli e la voce è unica vince il Napoli qualcuno ha azzardato un risultato 3 a 0, noi per scaramanzia non lo diciamo, 1 a 1 danno Inter e Lazio e niente, noi continuiamo adesso il nostro giro andremo al Maradona per vedere che aria tira, ah, seguite il servizio siamo oramai arrivati al Maradona fra poco dovrebbe arrivare anche l'autobus con la squadra c'è un caos infernale è praticamente impossibile accedere all'accesso si aspetta praticamente la squadra da un momento all'altro Oggi il Napoli deve assolutamente, assolutamente vincere. Vai, vai, vai, vai. Dimmi il risultato finale velocemente. Allora, il Napoli vince 2 a 0. Dimmi anche Lazio Inter. Lazio, no, no, non ti sento troppo... Lazio! Ah la Lazio! La Lazio sicuramente l'Inter vince 2 a 1! E forza Napoli! Speriamo! Speriamo, speriamo che la Lazio non vinca assolutamente. Speriamo che perda o che pareggi. Dimmi! Vorrei dire solo una cosa, questo scudetto! Lo ha regalato Aurelio De Laurentis a tutti noi. Vogliamo un mondo di bene. Grazie anche lo scudetto di Spalletti e di Spalletti dei ragazzi tutti ma Aurelio De Laurentiis va rispettato e voluto bene perché è stato lui a dare sta gioia a questa città sono 19 anni che ci fa godere grande Aurelio grande Napoli grande ragazzi grande anche tu grazie <ride> gioiranno dall'assunto insieme a noi Anello e Lucio sono felicissimi grazie grazie. Posso... voglio dire che questa giornata è una giornata indimenticabile qua stiamo morendo tutti di felicità ringraziamo a tutto il presidente alla squadra Luciano Spalletti un chapeau grazie anche ai tifosi a tutti cioè, da, da, uh, abbiamo incontrato fra un miliardo di sì. tifosi l'avvocato Eric Grimaldi, tifosissimo del Napoli avvocato che il risultato finale proprio ammazza secca ma il risultato finale deve essere vincere lo scudetto no, è 1-0, 2-0 o 3-0, non ci interessa l'importante è festeggiare dopo 33 anni e tanta roba vedere la città gioire in questo modo è ritornare alla vita no è una cosa inaspettata grazie avvocato buona partita Ed eccolo il Maradona che si staglia altissimo e probabilmente da qualcuno dei gradini più alti c'è qualcuno che non è più fra noi ma che sarà sempre nei nostri cuori che starà festeggiando lassù. Cosa dirvi? Ci, siamo, ci stiamo divertendo, siamo tutti amici e quindi il Napoli ci lega, e siamo una famiglia. Eh, questa vittoria, forza Napoli, la cosa principale, forza Napoli! Yeah! Sempre e solo forza Napoli e come ben vedete noi san giorgesi siamo nati a San Giorgio ma siamo napolitani l'indocora però come vedete Baldi Giovani attorno a noi ci hanno seguito per stare in mezzo a noi, divertirsi ma senza violenza, senza usare fuochi d'artificio